Irina Shaikh è il make-up perfetto per valorizzare gli occhi verdi. Irina Shaikh è una donna elegante, raffinata e con un fascino unico, i suoi lineamenti tartari la contraddistinguono da ogni altra modella del momento. Non è un caso infatti che abbia conquistato il cuore di un autentico sex symbol di Hollywood. Lattore Bradley Cooper, dal quale ha avuto anche una figlia. In ogni sua apparizione in pubblico, la shake è perfetta e dimostra uno charme ineguagliabile, ma come fa ad essere sempre bellissima, anche senza sfoggiare un trucco eccessivo? Una delle sue principali caratteristiche infatti è la predilezione per un look naturale, che valorizzi i suoi lineamenti e in particolare gli occhi verdi, senza eccessi. Un make-up da star come Irina Shaikh. Carnagione olivastra, capelli castani e occhi verdissimi, Irina Shaikh non è la tipica bellezza russa, ma i suoi tratti si avvicinano più a quelli tartari, regione dalla quale proviene. Per apparire sempre al massimo della forma, come una vera star. La Shake utilizza un make-up molto semplice, lasciando gli smokey e se yes altri trucchi più elaborati, solo per le occasioni davvero speciali. Nella vita di tutti i giorni invece, la priorità è valorizzare il taglio e il colore degli occhi, come? La prima cosa da fare è creare una base uniforme con un primer su viso e collo, seguito da un fondotinta con una texture leggera per non appesantire la pelle. Un prodotto immancabile è inoltre l'illuminante, da spalmare su fronte, naso e mento in modo da rendere il viso più luminoso. Ora che la base è realizzata, si passa agli occhi, è sufficiente utilizzare un ombretto nude e un mascara. Il primo renderà lo sguardo più luminoso, mentre il secondo servirà per dispiegare le ciglia allungandole. Il risultato è uno sguardo intenso e magnetico, in cui il colore verde degli occhi risalta in primo piano. Per finire, si può applicare un labbra o un rossetto nude che ammorbidisca le labbra. I look magnetici della top model. Era il 2007 quando Irina Shayk venne scelta come testimonial di Intimissimi ed allora, la sua carriera ha visto un'ascesa straordinaria. Ha varcato le passerelle di tutto il mondo e ha collaborato con brand di rilevanza internazionale, non c'è dubbio che la sua bellezza tartara abbia conquistato non solo il pubblico, ma anche gli addetti ai lavori del fashion system. Irina Shayk sa come mostrarsi in pubblico in ogni occasione e ciò che emerge di lei è la sua semplicità, non servono make-up troppo elaborati, o outfit provocanti e look straordinari per apparire come una vera star. Per la top model sono sufficienti i suoi occhi verdi, la sua personalità carismatica e il suo sguardo magnetico. La shake si è mostrata spesso indossando un outfit casual composto da jeans, t-shirt, maglione e stivaletti, da vera donna in carriera. Oltre a questo però non sono mancate le occasioni in cui la modella ha sfoggiato un look più sofisticato con ampie gonne, top di seta e sandali, oppure da femme fatale con una mini-gonna e un bomber. In ogni occasione, la Shaikh sa come valorizzare il proprio corpo, mostrandosi come una diva d'altri tempi.